ottenuto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 totale di Cartagine. Nel 133 a.C. il re Attalo III, alla sua morte, lasciò il regno di Pergamo in eredità a Roma, che lo trasformò nella provincia d'Asia. Dopo...